Grazie Presidente, eh, intervengo veramente brevemente perché eh, mh, trovo paradossale questa mozione, trovo paradossale eh, sentire parlare eh, la destra di campi nomadi, per cui devo necessariamente intervenire. Eh, mh, tutta questa pantomima sul fatto che non si sta facendo niente, sul fatto che loro invece erano molto più bravi, dicendo quando io ricordo distintamente e l'ho vissuto sulla mia pelle nei primi due anni di mandato al Consiglio Municipale quando fu sgomberato il Casilio 900 e tutta la popolazione del Casilio 900 fu spostata a River che abbiamo chiuso noi prima, in prima questione la seconda, la seconda questione è sull'ordinanza della Regione Lazio anche questa da un po' a destra un po' a sinistra, anche questa l'ordinanza della Regione Lazio anche questa un po' davvero eh, che, che lascia un po' basiti per il semplice fatto che si ordina qualcosa che già è nel piano appunto nel piano iniziale che noi abbiamo portato, stiamo portando avanti, da cui il primo step era appunto il campo, il campo nomadi di River e prosegue appunto con Castel romano e che prosegue con questa ordinanza in cui si ordina qualcosa che già si sta facendo da 3-4 anni. Solo per accapararsi la cosa, un po' se vogliamo fare il parallelo, un po' quello che sta succedendo in campo testaccio, non so se avete seguito la questione, cioè si sta ordinando eh, di fare qualcosa, un progetto che si sta portando da 3, avanti da 3-4 anni. Per fare l'ordinanza così almeno diventa tu il merito, no? Un metodo politicamente legittimo, ci mancherebbe altro, anzi intelligente, furbo, ci mancherebbe, anzi vi rubo anche la mossa se, se potete permettermi. Tuttavia questa mozione oggi riceverà l'astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle, vediamo se poi chiuderà comunque nonostante votiamo contrario a questa mozione. In seconda battuta e eh, in conclusione dico che veramente quello che, che, che ho significato ai miei colleghi nel momento in cui ci siamo ritrovati a decidere su cosa, eh, cosa votare, poi, in fin dei conti, su questa mozione. e Brevemente, seppur non volendo essere offensione nei confronti di nessuno, veramente, nel momento in cui questa Assemblea dovesse fare dare, insomma, ricevere. In, mh, le, le, le nozioni basiche, le, le, le istruzioni su cosa fare rispetto al problema, diciamo, di Rom e camminanti da parte della destra, insomma, sarà il momento in cui gelerà l'inferno. Grazie.